8 dicembre, festa dell'Immacolata siamo all'interno della meravigliosa chiesa di Santa Chiara dove fra poco sarà celebrata la Messa per la festività dell'Immacolata e ci sarà la benedizione delle bandiere borboniche siamo in compagnia delle due principali cariche del Real Circolo di Borbone, il delegato regionale, dottor Alfredo Buonincontro. Dottore buongiorno, questa mattina un evento importante. Sì, questa mattina l'8 dicembre, oltre a onorare a Maria Immacolata Concezione, che la dinastia e la famiglia Borbone avevano una fede particolare, Ricordiamo che l'8 dicembre del 1816 viene anche fondato il regno delle due Sicilie, viene riconosciuto ufficialmente il regno e Ferdinando, Re Ferdinando che in una delle più famose piazze romane lui regalò anche la statua della Madonna a Papa Pio IX. Oggi è in effetti un, per noi una ricorrenza importante in quanto dimostriamo negli anni che il popolo napoletano ha fedeltà nelle sue tradizioni. Non è un discorso certamente politico ma è un discorso che va al di là delle ehm, questioni politiche perché in, uh, intende ricordare le nostre origini, le tradizioni, ripeto, e il fatto che la, eh, la famiglia Borbone per Napoli ha fatto molto, ha fatto tanto con opere che ancora oggi tutto il mondo viene ad ammirare. Quindi, Ricorrente, la ricorrenza dell'8 dicembre per noi è il ricordo del dogma di Maria Immacolata Concezione e della nascita l'8 dicembre 1916 del regno di Sicili. essere figlio adottivo di Dio ma tu o immacolata chi sei non sei soltanto creatura non sei soltanto figlia adottiva ma sei madre di Dio e non sei soltanto madre adottiva ma vera madre di Dio e non si tratta solo di un'ipotesi, di una probabilità, ma di una certezza, di una certezza totale, di un dogma di fede. Ma tu sei ancora madre di Dio? Il titolo di madre non subisce mutazioni. In eterno Dio ti chiamerà madre mia. Colui che ha stabilito il quarto comandamento ti venerà in eterno sempre. Chi sei, o oh divina? Egli stesso, il Dio incarnato, amava chiamarsi figlio dell'uomo, ma gli uomini non lo compresero. Ed anche oggi, quanto poche sono le anime che lo comprendono, e quanto imperfettamente lo comprendono. Concedimi di lo o Vergine immacolata. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva sì. Maria! Sì. Sì. Sì.